Quando nasce la guerra, la guerra probabilmente è nata nel Neolitico, in cui l'uomo inizia a coltivare la terra e avere la necessità di recintare il territorio oggetto del suo lavoro, perché i frutti del suo lavoro non vengano utilizzati da persone che non avevano lavorato la sua terra. I nomadi iniziano i conflitti fra nomadi e sedentari. Ciao, al prossimo video. Vi aspetto.